Intanto grazie, grazie a questi ragazzi, grazie a tutti i giovani che vedo attorno a me e io conosco, si tratta veramente di qualcosa di profondamente radicale, qualcosa che non si era mai visto in questo paese e di cui c'era un bisogno incredibile. Due cose che sono obbligate, una cosa che sono obbligato a dire però la dico con grande piacere. Io sono qui anche per portarvi eh, il saluto, l'ammirazione e gli auguri eh, del Sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Lo faccio con grande piacere perché eh, si tratta di un'esperienza concreta di cambiamento che nonostante le sue mille difficoltà Nonostante la fatica enorme che finora è costata, un segnale al Paese lo ha dato, un segnale forte, e la prova che si può cambiare, e la prova che qualcosa di diverso la si può costruire, non perché si vuole fare in un altro modo per sfizio, non perché si voglia cambiare per cambiare, perché cambiare in questa situazione è una ragione di sopravvivenza e nello stesso tempo è l'unica maniera di poter vivere. Perché andando appresso a chi per anni ci ha fatto la lezioncina sulle difficoltà, eh, sulle regole della finanza, sulle... noi siamo diventati tragicamente una seconda Grecia. Lo siamo già, eh, al di là di quello che ci vengono a dire. Vi voglio raccontare un episodio personale, piccolo piccolo, ma non perché voglia farmi eh, fare l'applauso o impietosirmi. Io sto con questo fazzoletto in mano perché mi esce un po' di sangue dal naso. È una sciocchezza, una cosa che può capitare soprattutto alla mia età. Però sono reduce da un'esperienza allucinante fatta in un pronto soccorso. Nel cuore della notte, un cittadino, questo è il paese nostro oggi, con i panni sporchi di sangue, si presenta un pronto soccorso di una grande città e il grande ospedale ti dice... Il pronto soccorso a Torino è chiuso, apre domani mattina e in questo domani mattina che tu dovresti aspettare c'è la tragedia che vive il nostro paese, cioè praticamente non ci sono più nemmeno i presidi sanitari per curarti in un pronto soccorso ed è, <ride> è una contraddizione nei termini perché un pronto soccorso o esiste per 24 ore o non esiste, non si può avere, allora qualcuno ha provato a far passare questa cosa che è diventata grandissima all'interno della coscienza del paese, sotto silenzio oppure con l'etichetta facile facile della terza sinistra al, al di là di altre due sinistre, scusate ma quali sinistre? Allora, io vorrei che tra di noi fossimo capaci di dirci poche, piccole, semplici cose che viviamo sulla nostra pelle. La sinistra, per quello che significa sinistra, per i valori che la sinistra storicamente ha interpretato, per le classi sociali che ha tentato di difendere, la sinistra non c'è più, la sinistra sta qua, se qualcuno... Non se ne fosse ancora accorto e di questa cosa la nostra libera stampa che fino a oggi ha taciuto dovrà dare conto prima a se stesse e alla sua coscienza e poi a un paese che si rifiuta di informare e quando un paese non ha più una libera stampa è un paese che va incontro a un regime ma il regime c'è già. Il regime c'è già al di là delle chiacchiere, è già un regime il paese che va al voto con un Parlamento delegittimato politicamente e moralmente da una sentenza della Corte Costituzionale, che va al voto con una legge elettorale che hanno costruito a tavolino per vincere e per schiacciare la gente ed è passata con cinque voti di fiducia che un presidente del senato ha consentito e poi si dimette ma quando si dimette e da dove si dimette si dimette dal partito ma resta a governare il senato e fa passare prima il voto di fiducia e poi si dimette e questa sarebbe la nuova sinistra ma scusate ma ci pigliamo veramente per fessi. questa sinistra è una banda di traditori No, per favore. E allora, io ho i capelli bianchi. Non ce li ho per caso. Ce li ho perché ho vissuto. L'ho conosciuta tutta quanta la storia della Repubblica. Io sono nato, il mio certificato di nascita storico segna Regno d'Italia. L'ho conosciuta tutta e l'ho vissuta in prima linea in tutte le battaglie che si sono combattute. Io ho una vergogna come quella che stiamo vivendo in questi anni non l'avevo mai vista e non avrei mai immaginato di poter arrivare alla vecchiaia in queste condizioni. C'è mezzo paese che non vota, c'è mezzo paese che aspetta solo che qualcuno gli dia una possibilità di parola, una rappresentanza. È quel paese che ha votato in massa no al referendum. È quel paese che non aspetta è di questa cosa. Il silenzio della stampa è il primo sintomo di un terrore panico che prende le classi dirigenti. Questi lo sanno benissimo che se noi riusciamo a essere credibili e lo siamo, che se noi riusciamo a parlare alla gente. Io non sono non vivo di illusioni, ma la partita si può rovesciare da sinistra a destra. È così. Rendiamocene conto e chiudo. I capelli bianchi mi autorizzano a dirlo. Questa generazione, la mia, che è stata una generazione ricombattente, che ha fatto grandi sogni, ha preso le armi ed ha sbagliato, questa generazione commetterebbe oggi un errore gravissimo e irrimediabile se non lasciasse a questi ragazzi il compito di... No per favore ma la vita è farina a questi ragazzi che hanno avuto un fegato incredibile questi ragazzi devono andare a parlare alla gente sono loro che devono noi il nostro compito di uomini anziani di esperti militanti finisce qua noi possiamo dirgli bravi a aiutarli in tutti i modi passargli il testimone e poi fare l'applauso quando vinceranno perché vinceranno